Grazie Presidente, eh, è evidente, lo dicono tutti i gruppi, lo può vedere chiunque gira per la città che stiamo affrontando una grande crisi per le attività produttive, eh, con grande serietà e partecipazione Roma Capitale sta cercando di eh, aiutare questa crisi con l'utilizzo del suolo pubblico, eh, secondo le disposizioni e l'invito sia della Sindaca che della Giunta che delle commissioni competenti. Ecco, I tempi, qualcuno ha parlato di tempi molto lunghi, purtroppo sono quelli previsti dalla normativa, non esiste una normativa eccezionale che permette l'approvazione di un regolamento o di una norma in tempi eh, immediati o in tempi eh, ragionevoli, c'è una normativa ordinaria che ha richiesto eh, purtroppo due mesi per eh, le espressioni di parere previste appunto dagli organi periferici municipi, i municipi e gli uffici competenti e ha portato oggi in aula questa seconda delibera di giunta. Io posso testimoniare che è stato fatto un lungo lavoro, eh, questo da parte di tutte le forze politiche, e io ho cercato di coordinare insomma, questo lavoro nell'interesse eh, pubblico comune eh, con gli operatori, con le associazioni di categoria, con i municipi e con i cittadini che hanno portato alla presentazione di diverse delibere di salvaguardia. Abbiamo detto che ce ne sono ancora alcune consigliari che esamineremo in un secondo tempo ci potranno eh, dare un ulteriore spunto di approfondimento, oggi siamo alla delibera di giunta che estende già la delibera che è uscita il 21 maggio e che già ha permesso le prime occupazioni eh, Covid, come abbiamo chiamato, l'emergenza Covid, che permettono di compensare il, i coperti persi all'interno dei locali per il rispetto delle distanze di sicurezza, quindi non ehm, possiamo accettare eh, le uscite di qualcuno che parla di regalie o di eh, uso indiscriminato del suolo pubblico, stiamo salvando attività produttive compensando i coperti interni che le permettevano di eh, sopravvivere e di dare lavoro a un uh, gran numero di persone che uh, costituiscono appunto, i lavoratori del settore. Ecco, Il centro storico, per chi lo visita in questi giorni, eh, soprattutto in orario eh, mattutino, pomeridiano, è deserto, come son, lo sono anche i quartieri come l'Eur, che vivono di somministrazioni eh, per il personale degli uffici e che oggi, eh, indirettamente per colpa di nessuno, no? eh, a causa dello smart working, vedono le loro entrate ridotte o quasi del tutto. Ecco, Noi ci ispiriamo come ente comunale, ma tutti gli enti si ispirano alla Costituzione. La Costituzione ci insegna che la salute è il bene primario e per la salute siamo stati costretti prima a chiudere e adesso aprire con determinate condizioni di sicurezza le attività produttive. Ma altro eh, diciamo, interesse primario tutelato dalla Costituzione è il, il lavoro. E appunto abbiamo detto che mh, parliamo di decine di migliaia di persone che lavorano a Roma nel settore e l'esistenza delle attività produttive che contribuiscono anche al benessere della popolazione con la produzione del prodotto interno lordo che ci permette poi eh, di avere una vita eh, serena a tutti i livelli, anche coloro che sono fortunati e hanno oggi un lavoro a tempo indeterminato o posto fisso, come si suol dire. No? Quindi non, è, non si deve guardare eh, alle attività produttive come una cosa distante, ma al di là delle conoscenze di amici, parenti o altre persone che eh, lavorano nel settore, dobbiamo capire che questo settore contribuisce al benessere di tutti. È chiaro che Roma Capitale da sola non può attuare tutte le misure necessarie a salvare l'attività produttiva il governo finalmente dopo qualche vicissitudine sta facendo la sua parte con i contributi a fondo perduto, con il sostegno della cassa integrazione che è stato rallentato ma adesso sembra essere finalmente arrivato e il comune può fornire però una leva importante al commercio perché esca più presto da questa crisi nel rispetto delle, delle imprese e dei lavoratori. Come, po, questo costituirà un piano di rilancio per il settore e ehm, noi siamo confidenti che tramite il sacrificio di coloro che potranno, tra virgolette, sopportare un uso del suolo pubblico eh, diverso dalla norma ordinaria, si potranno eh, salvare posti di lavoro e eh, salvare... Eh, dei locali che eh, esistono da tempo e che forniscono anche un tessuto che fornisce sicurezza ai territori e qualità, perché no? Perché in questo momento diciamo, chi beneficerebbe della chiusura delle attività produttive sarebbero sicuramente attività a più bassa qualità e anche a livello mh, diciamo, eh, di infiltrazione eh, eh, maggiore, quindi diciamo, si finirebbero per favorire coloro che hanno disponibilità di capitali magari neanche eh, eh, tanto eh, puliti ehm, quindi chiediamo un contributo di sopportazione ai cittadini residenti eh, chiediamo la vicinanza di tutti i cittadini a, a coloro che sono in grave difficoltà per ripartire di slancio verso appunto, una capitale che sia solitale con loro ehm, non dobbiamo vedere con distacco eh, questi nostri eh, concittadini perché eh, ripeto ehm, io invito chiunque non si rechi da tempo nel centro storico a fare una passeggiata lì o appunto nei quartieri di Poleur per valutare veramente l'impatto che c'è stato quindi mi spiace dirlo non possiamo accettare posizioni di protettorato eh, ordinario perché la tutela del patrimonio artistico culturale è importante e per questo esistono leggi importanti però eh, si deve capire che in questo momento siamo in una situazione straordinaria che richiede eh, una eh, diciamo diversa eh, interpretazione delle norme che possano permettere in via temporanea questo stiamo chiedendo la differenza è solo sulla durata dei vari eh, gruppi politici eh, di eh, fruire del suolo pubblico per eh, dare eh, una opportunità in più di salvarsi a, eh, alle attività produttive. Eh, da questo punto di vista il mio è un appello alla soprintendenza statale affinché eh, rivaluti insomma, eh, il, ehm, la sua posizione in merito. Eh, anche alla luce di quello che diceva il Consigliere Pelonzi dell'impegno del Ministro Franceschini che però noi consideriamo troppo limitato nel tempo, cioè una durata fino a ottobre delle tutele non è sufficiente oggi a salvare alcuna attività produttiva, siamo praticamente a luglio e quindi eh, il turismo stenta ancora a ripartire un po' per eh, motivi di paura delle persone ancora a muoversi anche all'interno dell'Italia, non dico da paese a, da nazione a nazione, ma anche da comune a comune, eh, quindi ci sarà bisogno di un tempo ragionevole, più lungo e anche di ragionevolezza da coloro che dovranno assolutamente tutelare eh, il patrimonio artistico culturale, ma noi riteniamo che eh, la, eh, il codice della strada e la distanza dei monumenti siano criteri sufficienti a poter eh, tutelare il patrimonio artistico culturale. Se non sarà sufficiente, comunque si potrà intervenire eh, a posteriori, laddove queste situazioni non verranno rispettate, ci sarà eh, diciamo qualcuno che avrà eh, vorrei usare il termine, ma eh, si presta abbastanza approfittato di una buona norma per andare oltre. Ecco, noi eh, siamo molto chiari, i criteri sono specifici, oggettivi e vanno rispettati l'importante eh, è il codice della strada, la salute, la sicurezza e la tutela del patrimonio artistico e culturale, eh, al di là eh, di eh, interpretazioni come coni visivi a un chilometro di distanza dai monumenti. Questo è quello che vogliamo dire, eh, e eh, noi lasceremo aperta la porta anche nelle prossime delibere consigliari per un'interlocuzione seria e approfondita con tutti gli enti che vorranno parla eh, in, con mente aperta e volontà eh, di bene comune. Grazie Presidente.